Ho appena finito la lettura del grande dibattito in psicoterapia di Wampold e Zimmel. Molto interessante, Wampold è uno dei più grandi studiosi dei fattori comuni degli ultimi decenni e devo dire che il libro è ricchissimo, complesso, pesante, non difficile um, perché si legge abbastanza facilmente, si capisce quello che c'è dentro, proprio pesante perché c'è tanta ricerca, tanto. Um, Uh, tanta, tanta analisi della ricerca, però, però, però, però vale la pena perché le, le conclusioni a cui arriva con tanto di prove ben, ben solide sono interessanti e sono riassunte in una frase dell'ultimo capitolo dove dice con l'incremento esponenziale del numero dei trial in psicoterapia e di meta-analisi pubblicate ogni anno, è possibile rintracciare un qualche frammento di evidenza empirica per supportare quasi qualunque punto di vista. Praticamente, una cosa che era peraltro sotto uh, i miei occhi, non solamente nei miei, andando avanti negli studi, è che il fatto che il verdetto di Dodo è ancora ben attivo, è paradossale, il verdetto di Dodo ci dice tutte le psicoterapie, sono ugualmente efficaci. E Wampold, effettivamente da supporta, supporter dei fattori comuni, eh, dice che effettivamente è così e ti mostra in questo librozzo così spesso come questo sia, sia appunto vero. Tanto, questa è la seconda edizione del libro, eh, rimaneggiata completamente, davvero da leggere se avete uno lo stomaco forte, due se vi sapete messe, mettere in discussione, perché sapere che le tue, la tua terapia è efficace quanto qualunque altra psicoterapia e non solo, è, è tosta, è tosta, però questo mi fa fare una riflessione, una riflessione che va sul discorso di efficienza, cioè è vero che... Tutte le principali psicoterapie sono ugualmente efficaci, però non sono ugualmente efficienti. C'era una meta-analisi del 2014, mi pare, fatta in Australia su tutta una serie di ricerche su modelli psicodinamici e psicoanalitici, che mostrava che la media andava tra le 100, 150, 200, 250 sedute, fino ad arrivare a picchi di 900 sedute, cosa che in altre forme di terapia, come le terapie brevi, ovviamente, ehm, dico ovviamente per il, per il nome, non è, non è così, generalmente si sta intorno alle 10 sedute, raramente si arriva alla, alla ventesima seduta, spesso si se ottengono risultati anche in 3, 4, 5 sedute. Quindi... È interessante perché l'efficacia rimane la stessa, ma l'efficienza cambia com completamente. L'idea è quella di allora andare a trovare, a studiare sempre più quelli che sono i metodi che ti permettono di rendere quella terapia, che ormai abbiamo visto essere efficace, il più efficiente possibile, cioè di dare le risposte alle persone nel più breve tempo possibile.